Oh, eccoci qui, ciao a tutti, ciao a tutti quelli che ci seguono dalla, dalla chat qui su Twitch, ciao al nostro ospite, ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Gabriele, ciao a tutti e tutte le persone che ci stanno seguendo. Quest'oggi per un D4 chiacchiere faremo una bella chiacchierata con il qui presente Alessandro Giovannucci che... Io lo dico anche se tu, una cosa che non, che, non, che non ti piace sentire, per me sei una delle figure massime del gioco di ruolo dal vivo in Italia. E questo è innegabile, anche perché io avendo provato uh, alcuni dei vostri giochi, posso proprio dirlo senza nessun problema. Delle esperienze fantastiche che non dimenticherò probabilmente mai in vita mia, quindi... Tanto ringrazio piacere. tantissimo. Io sì. punto molto sulla quantità, nel senso che la qualità non so, spero che piaccia, però diciamo la cosa su... Sono tra alcuni dei grandi antichi, poi c'è qualcuno che è più antico di me, e addirittura, però insomma, diciamo che essere molto sulla breccia già anche solo quello è un bel risultato. E ti, ti ringrazio per l'invito, ovviamente. Faccio questo di quattro chiacchiere con piacere, sperando di tirare quattro, eh, così esatto. tirare un po' di <ride> no, eh... Oltre a, questo, o, oltre a questo, ovviamente, menzione per la tua associazione delle quali porti, diciamo, le figi eh, oggi della, della Chaos League, che ovviamente è il, gru è il gruppo con, diciamo, con il quale organizzate questi splendidi e fantastici LARP immersivi. Ma, bando alle ciance, io inizio a tempestarti di domandine, così almeno ci facciamo, ci facciamo una... Una bella chiacchierata. Innanzitutto, la prima non è una domanda, se vuoi comunque presentarti e presentare la, la Chaos League, anche se reputo ce ne sia poco bisogno, visto che siete famosissimi in Italia, ma mi sembra comunque giusto e lecito lasciarti questo, questo spazio di, di, di presentazione. Grazie, la Cross League nasce a Pescara nel 1900, già inizia nel 1900, quindi vedete, 1992. E, il 13 ottobre abbiamo ricostruito dopo anni tra, tra, tra le nebbie della memoria, perché fu un regalo di compleanno che facemmo a un, a un nostro amico, che era della Cricca anche lui, per cui ci regalammo per il compleanno un'associazione di giochi di ruolo, all'epoca anche da tavolo, e... Erano molto più mischiati i mondi, oggi si sono a volte un po' separati, poi a volte convergono. All'epoca faceva parte del curriculum del Bravo Nerd, tu dovevi avere il gioco di ruolo da tavolo, il board game, quello di carte collezionabili, gli anime i manga, eh, e poi anche il gioco di ruolo eh, dal vivo, che all'epoca si chiamava G G gioco di ruolo dal vivo, no? GDRV. Quindi nasciamo come un'associazione di giovanissimi, eh, avevamo tra i 12 e i 15 anni, e i primi eventi, ricordo, senza patente, poi vi racconterò qualche terribile aneddoto di quanto duro poteva essere organizzare all'epoca. E, e quindi sì, noi siamo tutti di Pescara, avevamo a metà dei primi anni 90 questa scelta tra darci alla microcriminalità o ai giochi di ruolo, non so se la scelta è stata quella migliore, diciamo che almeno siamo ancora a piedi libero, la provincia offriva poco, e noi eravamo questa dozzina, di persone che hanno preferito così coltivare la fantasia invece che le passeggiate in centro, che sono anche belle, però se poi diventa solo quello eh, il tuo fare quotidiano in quell'età in cui sei così eh, attivo, pieno di vita e la mente è così ricettiva, a noi sembrava un po' uno spreco. E quindi abbiamo iniziato a organizzare eh, tornei, eventi ludici di vario tipo, le nostre piccole convention e poi un giorno dicevamo ma perché, non sapendo all'epoca a cosa andavamo incontro, ma ah, perché non organizziamo un bel gioco di ruolo dal vivo nei boschi qui vicino? E Quindi la storia inizia con questo gruppo appunto di persone che eh, si presenta vestito già in abiti all'epoca fantasy, quindi col guerriero, il mago, il ladro, eh, sul, per prendere l'autobus che ci avrebbe portato eh, un po' nell'entroterra dove c'era questo bosco, perché non avendo la patente... Abbiamo dovuto prendere l'autobus e non avendo nessuna struttura, nel senso lì ci mettiamo proprio nel bosco a giocare, partimmo già vestiti, non c'era un luogo dove cambiarsi. E ricordo ancora lo sgomento delle, de, de, de, de, così, dei passeggeri e dell'autista nel vedere questo gruppo di, di, di ragazzini saliti a bordo vestiti in quel modo, già praticamente in personaggio o quantomeno, già parlando di quello che avremmo fatto. Quindi ha... Ah, incontrerò l'orco lo squarterò e la vecchia a fianco che no, si inquietava molto ma noi proprio non eravamo esattamente nella realtà quindi da questo, da questo evento poi ne sono seguiti tantissimi altri di questa attività è cresciuta con noi ovviamente adesso facciamo eventi di altri, di altro tipo ma diciamo l'origine è, è sempre cercare di ritrovare no, quella, eh, quella passione che ci, che ci colpì all'epoca e che adesso è solo mutata di forma, ma, ma non nella sostanza. Ok, beh, assolutamente. Cioè... Poi immagino anche negli anni 90, cioè, com'era l'andare in, in giro mascherati? Per... Già adesso ormai c'è cioè, la gente sta iniziando piano piano ad assimilare certi concetti, certe, certe cose, no? anzi determinati diciamo stili sono diventati proprio delle mode adesso quindi è più normale negli degli, degli anni 90 ricordo anch'io che eravamo dei, dei, dei piccoli giocatori di ruolo ci vedevano addirittura noi ce l'hanno detto di, di, di tutti i colori che eravamo satanisti o cose di questo tipo cioè... Quello fa parte del, eh, appunto, lì, delle medaglie e ti deve puntare al petto. Esatto, no? esatto mi, hanno mi ricordo ancora un, a un evento che portammo del Signore degli Anelli. Arrivò una mamma con il suo, con il suo con il bimbo e praticamente quando passarono davanti al nostro banchetto dove avevamo le vari, vari gadget, i vari manuali, così c'è la madre, si ferma, guarda il figlio, fa "Ah, questi sono quelli della setta, andiamo via. <ride> Beh. Quindi vabbè, eh, eh, vabbè eh, sono cose, son cose che... Ma tra l'altro, siccome, siccome il karma poi spesso colpisce, quell'avvocato che non nominerò, che creò tutto questo polverone in Italia appunto negli anni 90, recentemente condannato perché riciclava, aveva un giro osceno di riciclo di vecchie lire, faceva in euro Exacto. ovviamente cose fuoco pulite, e quindi insomma, poi chi ci accusava alla fine forse aveva lui qualcosa da farsi, insomma, da nascondere, esatto. non tutto sommato, siamo ancora in salute. Bene, bene, bene, bene, allora, domanda di rito, cosa hai fatto negli ultimi giorni? Mi hai detto che questo weekend sei stato impegnato perché hai partecipato a un LARP, ma oltre a questo, anche se... Attualmente stai scrivendo qualcosa, ma già immaginiamo che, che a quello a cui stai lavorando e più che altro anche se stai giocando a qualche cosa, magari anche da, da tavolo e non per forza larp. Certo, allora, non, non stupirà nessuno, il, pro, il fine settimana scorso ero a giocare a un larp. Però c'è un, una piccola differenza, nel senso che da giocatore, cosa che mi capita raramente, non è, cioè, gioco perché mi diverte, e perché penso che creare poi tu è, è sempre interessante prima o dopo confrontarsi con quello che fanno gli altri. Poi, voglio dire... Ci sono attività molto peggiori. No? Ero in particolare in questo evento che si chiama Stranger Town. Si chiamava una, una piccola cam campagna da tre episodi, che adesso è conclusa da parte di, del gruppo Eriados. Si chiama il gruppo degli sì. organizzatori, ed era di ambientazione Stranger Things. E, e quindi era questo paesino che vive la sua vita da piccola cittadina addormentata della provincia americana fino a che a un certo punto non entra in contatto, non dico di più per non rovinare la sorpresa, con qualcosa di strano, alieno, misterioso e da lì una serie di eventi porta ovviamente a sconvolgere la vita di, queste, di questa tranquilla comunità. E, prima ancora, Ero stato sempre in giro per là un ad una conferenza che si chiama Knutepunkt. Poi, se volete ne parliamo sì, un sì, po'. Ne parliamo, sì, sì. Mm, sto giocando. Da tavolo mi sono eh, ho un pochino rallentato, però porto, gioco due campagne comunque fisse perché voglio dire, se no, uno la sera che fa? No Giocando a Byte Marks, che è un PBTA eh, molto interessante su questo branco di, di lupi mannari, che però sono anche persone, quindi vivono le, vivi, i, i sentimenti delle stesse persone, che, che sono sia umane che bestiali nel corso della stessa sessione, anche spesso. E Un altro invece è un regolamento eh, fatto dalla Costly, che stiamo testando da un po' di tempo, regolamento più ambientazione, e chissà che se un giorno ne faremo qualcos'altro come sia giocarlo noi, però ci piace molto e devo dire che eh, come le cose che funzionano meglio no? sono nate perché ti servivano. Volevamo giocare in un certo modo, allora abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti. Alla fine sono <ride> anni di playtest eh, con diverse persone. Quindi insomma, siamo, siamo molto interessati a, a continuare quantomeno a divertirci. Quindi, quello eh, diciamo da tavolo, e poi i soliti progetti da scrivere. Che sommergono tutti noi, immagino, anche voi tra sì, l'altro, le valigioni. Sì, quello... Tanto è... è così, cioè, lo scri... è anche sempre un piacere, eh? Anche se a volte ogni tanto dici, ma chi me l'ha fatto fare a me, però vabbè, quello ogni... ogni tanto capita, dici, ma non so perché mi sono preso questo impegno, però, beh, sono... sono cose che ogni tanto mi passano per la mente, almeno a me intanto eh, ringrazio a switch mine per eh, l'abbonamento prime grazie mille e anche per, per il follow veramente grazie di cuore eh, andiamo avanti andiamo avanti alessandro allora allora parliamo di te e della e della caos league tanti progetti tanti LARP schedulati per, diciamo, per il 2021 e per il 2022, sul vostro sito ci sono una, una marea di eventi già, già schedulati e altri invece da, diciamo, da, da fissare e da schedulare. Vi aspetto al barco per il Sahara eh, italiano, perché ci stiamo facendo un pensierino. E, ma quello che diciamo, è più vicino in assoluto è l'Italian L'Art Festival che si terrà dal 10 al 12 di dicembre a Cervia e... mentre invece sarà anche una versione internazionale mi sembra solo online non, non uh, dal vivo che è il 29 e il 30 gennaio Mario. 2022 ovviamente e Beh no, se, parlaci un po' del, dell'organizzazione, degli eventi proposti io intanto faccio la magia di regia e switch sul. non su questo. Il Dipende dall'Art Festival è un evento al quale siamo molto affezionati, devo dire, che mh, ha visto la luce nel 2017 per la prima volta, quindi quest'anno faremo la quinta edizione. E si svolge in questo albergo a Pinarella di Cervia, che è una città diciamo mh, turistica in riva al mare. Eh, che l'inverno è praticamente deserta e quindi l'albergo è tutto per noi ed è molto grande, abbiamo queste due palazzine e cosa facciamo? Per un fine settimana, eh, la media in genere è sui 120-150 partecipanti prendiamo possesso dell'albergo in tutti i sensi, in maniera eh, giocosa ma di fatto diventa una sorta di comunità no? di, di, di famiglia estremamente allargata e giochiamo dei LARP da camera L'ARP da camera è un sottogenere, eh, mi verrebbe da dire, dell'ARP, ovvero è sempre un gioco di ruolo dal vivo, nel quale tu interpreti il tuo personaggio, nella maggior parte dei casi, uno a uno, cioè col tuo corpo, facendo e dicendo quello che il personaggio fa e dice invece di eh, tirare dadi o di, di avere l'approccio che si ha magari quando si gioca di ruolo da tavolo. Però, rispetto ai LARP, quelli classici, più tradizionalmente conosciuti, si svolgono, hanno una durata molto breve, dall'una alle 4 ore, mediamente, e non richiedono scenografie, non richiedono costumi. Quindi è una sorta di via di mezzo tra il gioco di ruolo da tavolo e quello dal vivo, questo formato agile, però dell'ARP riesce a mantenere sicuramente l'impatto emotivo, in più aggiunge una cosa tipica dell'ARP da camera, che sono magari alcune regole, alcune meccaniche che, come dire, rendono l'esperienza un po' più focalizzata su certi, su certi argomenti. Per esempio c'è il monologo interiore, oppure certe azioni che non puoi fare o dire, hai un po' più di limiti, magari, rispetto eh, all'ARP, quello, diciamo, da, da weekend. Però è molto, molto, molto potente. Noi abbiamo, ci siamo innamorati di questa, di questa forma. Eh, abbiamo frequentato anche eh, convention di altri in Italia live.it è un'organizzazione molto attiva per esempio eh, organizza mh, eventi da tanto tempo ha anche pubblicato dei libri noi diamo il nostro contributo a questa scena in questo festival che sta diventando sempre più grande per fortuna e quindi per tre giorni eh, giochiamo giochiamo vuol dire che in un tu durante il corso del festival giochi 5 larp diversi Giochi uno il venerdì, due il sabato e due la domenica. Quindi provi tanti personaggi, tanti giochi, tante storie, tante esperienze, tante meccaniche diverse e un'altra cosa importantissima per l'Italian Dark Festival si mangia, si dorme e si sta tutti in questa grande struttura. Quindi tra un gioco e l'altro hai tempo finalmente di chiacchierare, di parlare. Quello che manca spesso nelle convention, nelle convention forse c'è ancora un po', nelle fiere sicuramente no. Negli eventi dal vivo di LARP è complicato perché tutto il tempo è preso dal gioco, poi ci si saluta e si va via fondamentalmente, invece lì la persona con cui hai giocato o con un'altra persona che ha giocato lo stesso gioco il pomeriggio prima, puoi berti una cosa e chiacchierare, puoi condividere un'esperienza, presentare un'idea che avevi tu in mente e quindi c'è questo aspetto di socialità che è molto ampio e che noi quando facciamo il programma alimentiamo perché ci sono sempre anche talk, e workshop chi vuole o anche momenti proprio di festa vera e propria c'è cioè la festa del sabato sera ormai è un'istituzione e ogni anno si organizza in maniera diversa ed è sempre un momento anche per farci quattro risate o per stare tutti insieme a fare la stessa cosa quindi in questo ambiente molto eh, amichevole e molto inclusivo è un, è un anche, anche su quello siamo siamo sempre molto attenti e su il fa è un aspetto che ci piace rimarcare quindi ne parlo in maniera molto entusiastica perché è veramente un festival che è fatto più dai partecipanti che da noi e, e quindi è un bel momento in cui la comunità dal basso crea qualcosa che poi fiorisce e, e, e, e, e, e i frutti poi li godiamo tutti insieme. Al 10, al 12 dicembre... E, trovate le informazioni sul sito della Gauss League appunto in provincia di Ravenna diciamo. e, vediamo che quest'anno le iscrizioni sono già aperte stanno avendo un buon risultato e, e quindi insomma confidiamo di fare un'edizione porti avanti il discorso con anche delle idee nuove che ci sono venute si è svolto solo l'anno scorso online per ovvi motivi e, e quindi quando quest'anno si è potuti tornare di persona l'abbiamo rifatta di persona con grande gioia di tutti la versione internazionale invece l'abbiamo lasciata online perché è ovviamente più comodo per, per chi vive altrove di potersi vedere su Discord e non per forza sempre di viaggiare l'anno scorso, concludo su questo la cosa bella dell'Art Festival internazionale è stato vedere persone di Hong Kong e persone di Washington giocare insieme uno c'aveva dietro l'alba e l'altro c'è il tramonto, però lo sforzo si fa quando capita, quando c'è il motivo, e vederli giocare insieme, e sentirsi dire, sai, io eh, avrei sempre voluto giocare con voi, ma so che, sarebbe... che io vivo in un altro continente, non è sempre facile. E, e quindi adesso, eh, finalmente, quindi diciamo, la soglia di accessibilità lì è ancora più bassa, eh, sia, sia per i costi, per il viaggio, per tutto, e, e in più siamo anche molto contenti perché i giochi online, è vero che sono croce e delizia a chi piacciono a chi non piacciono, si possono fare mille valutazioni, però una cosa è certa, possono avere, se gli autori sono inventivi, delle novità che prima non si erano provate, cioè scrivere un gioco direttamente di ruolo che, che si sa già che verrà giocato online... Portare una ricchezza di linguaggi, posso giocare con la webcam come ci stiamo parlando noi adesso, oppure solo per iscritto, oppure ti mando dei materiali, oppure metà in metà, oppure il gioco si interrompe e riprende una settimana dopo. Ci sono, ci sono, questi sono esempi banali che mi vengono in mente, ma ho trovato tanti giochi che mi hanno fatto dire: beh, qua il designer era fatto di necessità virtù, e ha usato lo strumento dell'online come una freccia in più al suo arco invece che come una mancanza. Quindi, insomma, un festival che parlasse anche di giochi strani, innovativi in una zona di confine ci è piaciuto farlo e quindi anche il 29 e 30 gennaio, ovviamente aperto anche agli italiani, l'unica eh, specifica è di parlare quel, quell'inglese tutto sommato semplice di quando si gioca di volo perché gli altri sono lì per capirti, non è un esame di lingua e quindi chiunque fosse interessato anche a giocare con persone che vengono da altri orizzonti culturali, da altre culture di gioco anche qui sono già aperte le iscrizioni, il 29 e il 30 di gennaio. Vi, vi aspettiamo sul Discord della Caos, oppure a dicembre a Pinarella di Cervia, oppure tutte e due. Eh, io ci sto facendo un pensierino. Il problema di dicembre, che per me è sempre, è sempre problematico per sai, le, le chiusure aziendali, inventariali, chiusure di fine anno, così quindi sempre dicembre è un periodo del cavolo, però se riesco vengo volentieri, anche perché noi abbiamo dei nostri associati che sono già, già sono iscritti, vi saluto sono già iscritti, penso ci sia Giulia, sicuramente Simone. Giulia, Simone, sì si va memoria ma sai questo appunto come tutte le feste di famiglia per così dire, è anche è, è, è simpatico, bel tenero vedere come tutti corrono per chiudere le cose per, per salire in macchina e dire sai che c'è è finito l'anno lavorativo mi vado a fare una giocata e poi dopo qualche giorno dopo sono sono a casa a Natale con la famiglia quella sì. biologica sono sempre piacevole, a volte sì, a volte no. Invece, la famiglia, quella dei giocatori te la sei scelta tu. Quindi lì vai sempre esatto, tutti. Come sempre, no? Come sempre, gli amici te li scegli. I parenti no. Quindi, e <ride> eh, sì, no, no, infatti tutti avevano partecipato all'edizione del 2019, me ne avevano parlato proprio strabene, ma diciamo che. Dubbi in merito non ne avevo, quindi proprio ero, ero abbastanza, abbastanza sicuro del, de, del successo dell'edizione, ecco. E immagino che, che questo successo si ripeterà anche adesso per il, per il, 2000, per, per il 2021, ragazzi, sicuramente. Siamo tutti confidenti. E... Bene, no, se c'è altro che vuoi dire sul, sui LARP Festival o altrimenti io passo... passo no, altri la... eventi che non sono LARP Festival, sì sì, no, ma... Quelli, quelli, sì, no, quelli ne... sì, quelli ne... Ne parliamo, ne parliamo. Allora, oltre alla, diciamo, alla fatica del... Del, Dell'Arp festival dell'imminente Arp festival che immagino vi verranno belli belli impegnati nel, a seguire l'organizzazione lo, e tutto il resto c'è stata anche qualche tempo fa qualche mese fa una bella sorpresa da parte di Chaos League che io sinceramente non mi aspettavo ma appena l'ho vista sono diventato un vostro, un vostro baker perché avendolo Provato già volevo, volevo averne una mia copia cartacea pronta per essere giocata e sto parlando di First Day Come, prima vennero del Kickstarter che avete portato avanti direi con un buon successo su, su Kickstarter e della notizia bomba che è venuta fuori proprio sabato scorso che il gioco sarà distribuito in collaborazione con MS Edizioni Com'è nata sì. la, la, la, prima di tutto l'idea di Prima Vennero e poi ov ovviamente anche poi a seguito la collaborazione con, con MS Edizioni? L'idea di Prima Vennero vi è, risale a qualche anno fa, eh, l'idea era di, ehm, eh, su suggerimento eh, parlando con, con Oscar Biffi in particolare e, e Maria Guarneri che appunto fanno parte di Live.it e ho detto ma perché non proviamo a scrivere noi della Chaos League un gioco che, prova, che provi a noi designer che si può avere questa forte emozione questa connessione con, con la storia, con l'esperienza, con, con il nostro essere umani insieme agli altri, con questa relazione Invece di usare grandi mezzi, che è una cosa che ci piace anche fare, appunto. Poi dopo ne parleremo: il Lari del Sahara si svolge nel deserto del Sahara con 25 cammelli, diversi accampamenti, e una carovana di più, poco più di 90 persone, e, e, e quindi lì l'impatto è, è facile, no? è facile immaginarlo. Certo. Poi, poi lo devi scrivere: l'ARP. Se no, diventa turismo, no? E quindi c'è una fatica ulteriore, però. E tu connetti le tue abilità di designer con il luogo che hai scelto e se hai fatto tutto come si deve, nasce una magia che non è uno più 1, eh, non fa 2, ma fa 2000, no? perché poi anche i giocatori aggiungono. Ehm, poi abbiamo detto: però, vediamo se diamoci questa sfida e invece un live, eh, un gioco che non si sa neanche più se è un LARP o no, una, questo formato ibrido per 3 persone, 4 persone, che duri mezz'ora. 40 minuti, senza scenografie, magari chiudendo gli occhi, senza potersi muovere, riusciamo ad ottenerla, quindi questa era la sfida da designer. Poi c'era un contenuto importante che volevamo affrontare con il nostro gioco, che è una discussione sul totalitarismo. Secondo noi i giochi spesso devono, almeno a noi piace con i giochi, affrontare argomenti che abbiano una certa rilevanza, può essere una rilevanza politica, sociale, culturale, le, le, o anche appunto riguardo la tua vita e il tuo percorso, tutti hanno un segreto che è un gioco che è un LARP che a noi piace molto e che ha un grande gradimento di pubblico. Parla del, del rapporto di, del, del te di oggi col te di quando eri ragazzo. No? quindi l'approccio politico non è sempre frontale nei nost nelle nostre produzioni, però lo si ritrova. È il nostro modo di affrontare mh, la vita e quindi anche il, il lavoro, poi da designer. E quindi mi ha detto, ma to to questi totalitarismi. Sono sempre tutti brutti, sporchi e cattivi e sono arrivati con la violenza hanno sottomesso questa popolazione innocente o hanno, avuto, o hanno goduto di connivenze e eh, sistemi di omertà, eh, persone che hanno avuto un loro vantaggio nel farlo. Eh, ora non è il banale dire siamo tutti colpevoli, questo è semplicistico, però il dire che a volte non riusciamo, non possiamo agire e questa nostra inazione, questa nostra stasi, aumenta le possibilità da parte di chi invece ha un progetto totalitario di riuscire a portarlo a termine. E quindi il gioco prende eh, il nome da questo che all'inizio si pensava fosse un componimento di Bertolt Brecht, poi si è scoperto essere una predica di un pastore protestante nei Moller, ehm, eh, che, che è la famosa frase, prima vennero no, per prendere gli ebrei, io non dissi niente, poi vennero, elenca tutte le categorie che sono state perseguitate dal nazismo, il gioco si svolge nella Germania del 1942, ma non è un gioco solo sul nazismo, abbiamo preso il nazismo come esempio più plateale del totalitarismo per noi occidentali, e quindi... Vennero a prendere tutte queste categorie e alla fine io non dissi mai niente perché non riguardava mai me e quando poi toccò a me, quando vennero a prendere me, non era rimasto più nessuno a protestare. Quindi se tu continui a, a pensare solo a te, prima o poi, oltre che sia una cosa eticamente sbagliata, anche praticamente non funziona, perché poi a un certo punto, se chiudiamo gli spazi di libertà senza dire niente, eh, alla fine li chiuderanno tutti. Ehm, quindi la storia che abbiamo deciso di raccontare è questa di... E queste persone che fanno parte ognuno in maniera diversa di queste categorie che non sono accette, non sono ben accette dal regime E vivono tutti in questo eh, palazzo, ognuno all'insaputa dell'altro, si conoscono di vista quando arriva la polizia una notte e fa irruzione e cerca qualcuno ognuno dei, dei giocatori crederà che la polizia sia venuta per lui la Gestapo lo vuole portare via corre a nascondersi nella soffitta, nella soffitta incontra gli altri e capisce che non è da solo, che ci sono altre persone nella stessa condizione. Ma chi è l'oggetto della ricerca della Gestapo questo non si sa, lo scopriremo in gioco. Il gioco si svolge ad occhi chiusi, o meglio ancora bendati, seduti per terra, chi vuole, altrimenti anche in altri modi, ma insomma per replicare, dalla nostra tradizione di larp, cercare di replicare nel giocatore la situazione in cui si trova il personaggio, quindi rimetterla in scena in quel modo, e poi c'è una serie di regole, nelle quali ora non mi ha detto, che servono a scoprire i destini, a vedere se ce la faremo, perché ovviamente non è detto che se ne esca vivi, o quantomeno non tutti. E, e poi la storia ha anche un suo esito. Questo gioco lo abbiamo rielaborato molto durante la pandemia, e detto, ci siamo detti che era un gioco che potevamo offrire anche a chi non poteva giocare con i mezzi di prima. E abbiamo detto questo è un gioco che tu puoi fare a casa tua con i tuoi amici, perché tu lo possa fare io ti devo dare un libro, un manuale, e quindi lo abbiamo messo in forma di, eh, di manuale. È un manuale, è un gioco di ruolo a tutti gli effetti, che ha questo elemento esperienziale molto forte, che viene dalla sua radice l'art, ma è un gioco di ruolo che hanno comprato soprattutto i giocatori di ruolo da tavolo. anche di questo siamo contenti di aver potuto Beh, parlare sì. ai due mondi. E, quindi ha una colonna sonora che ovviamente, siccome sei bendato, è tutto quello che accade, che non viene narrato da un master, ma viene raccontato da questo file audio dove si sente la polizia che fruga nella tua casa la polizia che svela i tuoi segreti i passi che si avvicinano e quindi c'è questo aspetto molto, molto impattante che gioca proprio con, con, con le nostre tentazioni e un'ansia ehm, per tutta la sessione che abbiamo fatto davvero bellissima. è un gioco appunto che, che affronta questi argomenti ma lo fa come come un gioco per fortuna però ci mette un po' la pulce nell'orecchio. La campagna Kickstarter è andata molto al di sopra delle nostre aspettative e, e quindi il, il gioco, cioè, tra l'altro, lo stanno stampando proprio adesso mentre parliamo. E, perché a novembre lo spediremo ai Baker. L'abbiamo fatto sia in italiano che in inglese, quindi è andato bene. molto bene. Quindi andremo alla posta, avremo questa relazione molto intensa con, con le poste. <ride> questi centinaia di pacchetti che vanno un po' in giro per il mondo e questa diciamo è la prima fase del gioco dopodiché siamo entrati in contatto con MS in particolare con Enrico che saluto ciao, e... ciao. lo sapete noi abbiamo eh, in ballo una squadra per il vostro torneo di Cthulhu di Fabcon stellare ah, bene, bene, abbiamo bene. pensato di dormire il pomeriggio per essere svegli alle 4 notte quando iniziano a, a perdere lucidità gli altri gruppi Proppo, proprio e... competitivi, bene bene sì, Caraffe di caffè, quindi Enrico se mi senti, eh, tieniti pronto e, mh, Per il loro, modo, il loro approccio, il loro modo di intendere certi giochi Con MS ci siamo trovati molto bene Quindi eh, MS curerà la, la distribuzione in Italia del gioco Ovvero dopo essere stato spedito ai baker Andrà in, in versione cosiddetta retail, quindi nei negozi, alle fiere nelle fumetterie e, e quant'altro, andrà la versione italiana in Italia del gioco, sia in forma di manuale, ma anche siamo riusciti, lavorando con degli editori, e in questo caso appunto l'MSA, a fare anche la versione in scatola, che per noi eh, vecchi giocatori di ruolo, ne vedete alcune qua dietro: il, gioco, il tuo manuale dentro una scatola con anche gli end out fisici, quindi di treno, tutti gli indizi del tuo personaggio che esistono e che puoi toccare, puoi vedere e le bende messe dentro è questa scatola di meraviglia che tu apri e ti butta dentro al gioco, quindi sono disponibili tutte e due le versioni. E Tra l'altro eh, siamo già in, in contatto anche per una distribuzione all'estero, sempre in retail, quindi nei negozi e nelle fiere anche nel Nord America e siamo molto contenti anche di questo, stiamo chiudendo gli accordi proprio... In questi giorni, quindi insomma, prima vennero avuto tante incarnazioni, quest'ultima probabilmente è quella che ci soddisfa di più e siamo contenti che insomma, giri il mondo facendo giocare e anche a riflettere ehm, su certi argomenti. Sì, io avendolo provato, diciamo. Anche prima del, diciamo, dell'idea del, del kickstarter quando sei venuto a trovarci in associazione. Così posso confermare che beh, come ogni diciamo, cosa che proponete è un'esperienza che consiglio a tutti, veramente è stato veramente questo, tra i 30 minuti, 35 minuti, veramente. Adesso dura un po' di più perché ha altre scene, ma diciamo che in due ore hai, hai, hai fatto l'esperienza dall'inizio alla fine comprese le spiegazioni ah, e tutto quindi. veramente oh. intensa è stato, un, è stato veramente bellissimo e poi è una di quelle, di quelle esperienze di gioco che secondo me hanno un gradino in più una marcia in più perché quando è conclusa ti lascia qualcosa dentro e non diciamo, non è una classica avventura che, di gioco di ruolo che si fa comunemente, è un qualcosa che comunque ti lascia anche da, da pensare. Perché, proprio, come hai detto, tratta una, una tematica importante, una tematica forte. Che dal mio punto di vista non dobbiamo mai dimenticare e sottovalutare, anzi, è un qualcosa che dobbiamo sempre tenere bene, bene in mente, perché, perché purtroppo la cronaca ci offre tanti. Tanto... Molto il rischio è sempre dietro l'angolo quindi no no è, a, a, assolutamente io sono davvero contentissimo che avete portato in porto il, il kickstarter siete riusciti adesso cioè, avete, avete preso questo accordo con, con MS anche per poi la distribuzione all'estero direi che Grandi ragazzi, sono veramente, veramente strafelice perché ve lo meritate tantissimo visto tutto quello eh, che fate. Grazie, io, io ringrazio anche te, l'ho già fatto, ma lo faccio anche qui in pubblico. Perché, prima il kickstart, prima di tutto questo, di tutto questo percorso, già Lokendil ci aveva invitato a provarlo. Quindi, grazie, ma anche insomma, parte del cammino è passata anche da Fabriano. Esatto. E quindi... no, no, eh, ma io guarda anzi se, se lo rifacciamo sempre, sempre contento eh? nel senso quando vuoi alzando sempre la, la porta aperta qua da noi anche perché poi ne, ne abbiamo anche fatti un paio di eventi non solamente uno diciamo uno più goliardico e un altro <ride> diciamo un po più un po più serio ecco <ride> no molto molto bene sono veramente a tutti quelli che ci seguono, ci stanno guardando adesso su Twitch e poi ci seguiranno in, in, in differita quando pubblicheremo il video su, su YouTube. Se avete modo, se non siete riusciti a mettere le mani sul Kickstarter, tenete d'occhio la pagina di MS Edizioni perché è davvero una chicca e ne vale davvero la, la pena metterci le mani perché è, è fantastico specialmente perché poi se siete solamente dei giocatori da tavolo che non amate, non amate i, i LARP per un qualsiasi motivo, ma non, non sto qui a, a sindacare, questo qui non è un vero e proprio LARP, perché come ha detto Alessandro è un, è un no, larp, Degli elementi. non dovete mascherarvi, non dovete truccarvi, non dovete vestirvi diciamo... diciamo a modo per l'ARP semplicemente si sta dentro a una stanza bendati, seduti vicini e si gioca e si, si, e si prova questa esperienza perché poi c'è anche il comparto audio che è veramente veramente fantastico è anche aumentato dal fatto che non vedendo si acuisce ovviamente tutti gli altri sensi tra cui l'udito insomma la sensazione, con poco si, si ha un grande effetto questo, questo sì veramente veramente mm. fantastico bene Alessandro io direi che possiamo andare avanti anzi no un'ultima domanda sempre su, da, su questo diciamo, su questo argomento non, non specificatamente su, su prima Vennero, ma eh, altri progetti simili ci state pensando Qualc qualche altra pubblicazione diciamo da parte di Chaos League c'è non, magari non, non voglio sapere diciamo direttamente, eh, però io so che ne, ne avete molti anche di allora. dicembre larp che avete che proponete, che avete proposto, così... Allora, noi stiamo, um, sappiamo dove ci porterà tutto questo, però stiamo lavorando anche un altro progetto che è sempre l'intersezione, un gioco di ruolo da tavolo con alcuni elementi che portano un po' fuori dal, dalla versione più tradizionale, perché pensiamo che sia questa specificità che possiamo portare noi a una scena che in questo momento è molto attiva, è piena di autori sempre di più e che quindi essendo molti e riuscendo ad avere un po' di visibilità riescono a proporre diverse cose. E, e lì è il momento in cui ognuno eh, deve portare, secondo me, nella scena la sua specifica che viene dal suo percorso. Il nostro percorso, noi appunto siamo giocatori di ruolo eh, anche classici da tanto tempo, poi abbiamo provato tutti i giochi, eh, ce ne siamo innamorati dai più moderni, meno moderni, su quello siamo abbastanza onnivori, eh, pensiamo sia una ricchezza. E, e poi abbiamo questa cosa in più, che appunto ha fatto in modo che prima vennero abbia ottenuto mh, attenzione perché proponeva qualcosa di nuovo. Quindi non, non, non ti dico perché sappiamo dove andrà il tema del gioco, eh, però sì sì eh, la, la, la cartella nel drive si è ingrossata c'è cioè questo, questo file in più lo stiamo provando proprio in questi giorni adesso vediamo eh, come farlo e, e, e armonizzarlo con le, altre, con le altre cose che abbiamo da fare bene bene noi vi aspettiamo a braccia aperte proprio quindi benissimo torneremo sul luogo del delitto esatto. sicuramente. <ride> bene bene allora Parliamo di Caos League. Qualche giorno fa la Caos League ha compiuto la veneranda età di 29 anni di associazione. Eh, come associazione eh, 29 anni sono una cifra incredibile, come ti dicevo anche prima, prima di, di, diciamo, di, di andare live, abbiamo delle cose in comune con, con la local, perché diciamo le associazioni sono coetanee, sono, hanno più o meno la, la stessa età e oltre a questo le origini di entrambe le associazioni hanno avuto un, un ceppo, per così lo, possi lo, lo, lo possiamo chiamare, comune. Cosa che quando me l'hai raccontato tempo fa, io sono rimasto un attimo a bocca aperta, non pensavo sinceramente, ma in realtà è andata, è andata così, almeno da quanto, da quanto mi, hai, mi, hai, mi hai raccontato. E... Una, una domanda che ti faccio, che mi piace sempre capire, è come siete riusciti a tenere duro in tutti questi anni e come si è evoluta l'associazione la, poi nel corso del, del tempo, perché immagino che anche voi sarete partiti con magari più giocare al tavolo e poi magari buttarvi più sul tema LARP in seguito, come siete riusciti a tenere, a tenere botta diciamo perché così si può dire perché 29 okay. anni in bagno che poi saranno, saranno stati anche quegli alti e bassi che probabilmente poi passano un po' tutti e avere anche nuove leve perché io comunque ogni volta che partecipo vedo comunque un evento della Chaos League vedo facce nuove ragazzi nuovi che sono, che sono con voi appassionati si appassionano a quello che fate e questa secondo me è una delle cose più belle in assoluto per, per un'associazione ecco. allora, il ehm, ognuno ovviamente ha il, ha il suo elisir di lunga vita no? il suo, il suo eh, non segreto insomma, la sua formula magica la nostra è, secondo me poi magari eh, gli altri e le altre ti, ti potrebbero dare un'altra un'altra risposta, è che la struttura caotica è forse insostenibile per chiunque altro che abbiamo, ovvero la Caustic ha questa ottica da collettivo, no? eh, da assemblea permanente, per cui siamo tutti coinvolti eh, e quindi questo ovviamente porta il lato, quello Porta un terribile fardello, no? Perché se tu devi comprare un fumogeno è capace che fai un'assemblea, ok? Cioè tutti dobbiamo essere più o meno d'accordo su tutti, o quantomeno ognuno è chiamato in qualche modo a dare consiglio, a, a, a criticare, a supportare gli altri. Quindi c'è un rapporto continuo perenne tra tutti quanti c'è questa forte amicizia che si crea. Questa, questo fatto che tutti hanno, hanno voce in capitolo, e, e quindi tutti si sentono parte del progetto, tutti sono di fatto parte del progetto. Poi non tutti lavorano a tutti i progetti, certo, si sceglie e ovviamente c'è anche, essendo un collettivo, qualcuno che viene, sosta un po', poi va via, poi ritorna e qualcuno che rimane sempre, qualcuno che va vi, prova un po' e poi non torna più. O, tutti i tipi di partecipazione, quindi questa è stata un po', un po', un po l'idea, quindi una forte orizzontalità, un grande numero e farci forza del fatto di essere, di essere un collettivo. Di fatto è a tutt'oggi l'espressione che ci descrive meglio, eh, forse per questo retaggio appunto associativo, veniamo dalle associazioni, no? in cui eh, sì, magari c'è un presidente, ma è. È giusto chi ha dato la casa come sede legale, mettiamola così. È quello che va in galera se fate danni, questo sì, è quello, è quello che, che ricordiamo sempre anche al nostro, Presidente. <ride> Esattamente, e, e poi abbiamo seguito l'altra cosa che ci ha contraddistinto, oltre a questo spirito comunitario, eh, è la, la curiosità, il vedere sempre cosa c'è dopo, cosa si può fare in più, qual è una nuova forma nella quale esprimersi, perché abbiamo sempre cercato, anche qui pagando il prezzo, di non replicare gli schemi che abbiamo visto funzionare. Se uno schema funziona e tu inizi a ripeterlo eccessivamente, prima o poi si romperà e tu ti annoierai e potrebbe essere questo spesso il motivo per cui alcuni gruppi no, poi si, si perdono. La fatica di reinventarsi ogni volta c'è, non possiamo negare, però... E ti mantiene in vita È come fare esercizio, no? noi esseri umani noi non vorremmo fare esercizio fisico eh, però quando riusciamo a farlo ne traiamo giovamento ne fai troppo, ti fai male, infatti ogni tanto ci siamo fatti male anche noi no? nel, nell nello sperimentare eccessivamente però, mh, come dire, sono tutte frecce no? nel tuo arco, tutte cose che metti in cantina che prima o poi in qualche modo ri ritornano trasformate, quindi se ti dovessi dire in estrema sintesi lo spirito comunitario, la voglia di novità e anche il fatto di eh, provare a incidere un po' sulla realtà con i nostri giochi. Che, che il gioco sia uno strumento, vogliamo dire, sono le dieci e mezza, i bambini sono a dormire, anzi è meglio che siano svegli, anche una sorta di rivoluzione attraverso i giochi sicuramente è possibile, anche solo no? il carnevale che è rivolta il basso con l'alto, il bambino diventa il re, il re diventa lo schiavo, anche solo questo momento di carnevale collettivo, eh, eh, poi rimane. È vero che il gioco finisce, ma gli effetti no. Vero, sì, sono assolutamente d'accordo con te. No, eh, complimenti ancora ragazzi, perché ancora, secondo me, avete tantissime carte da da giocare posso testimoniarlo perché ho, ho partecipato ad uno dei vostri DARP è stata un'esperienza incredibile quindi siete veramente un gruppo, un gruppo fantastico oltre al fatto che siete un gruppo poi estremamente inclusivo che è una cosa che secondo me di questi tempi è, una è importantissima ed è una cosa bellissima tra l'altro quindi, quindi complimenti davvero infatti qui dalla chat ci dicono assolutamente un'esperienza da rifare un gruppo di gente splendida, Sì, condivido proprio mm. ah. sottoscrivo ah. proprio completamente quanto è stato detto bene beh, continuando a parlare giusto appunto di Chaos League volevo diciamo spostare l'attenzione su non il vostro punto di forza perché ne avete tanti ma diciamo il, una diciamo, delle vostre colonne portanti che sono i LARP immersivi i LARP ad alto budget immersivi perché come avete detto, cioè, detto anche prima comunque per organizzare un LARP tipo il Sahara ci vuole, vuole un'organizzazione non, non indifferente avete creato LARP come il Bunker 101 il quale ho partecipato, è stata un'esperienza unica Sahara Expedition avete organizzato tutti hanno un segreto The Border anche e adesso siete state per, per sbarcare con state, diciamo per, per proporre anche zu Zu o zo adesso ho un attimo bene perché per ora lo facciamo in italiano e va bene zo va bene zoo. Okay, okay, okay, okay, ok perfetto domani diventerà zu e... quello che ti volevo chiedere è non è facile trovare le idee e anche le location che voi poi trovate per, per proporre questi LARP, perché io sinceramente magari poteva passarmi per la testa di fare un, uh, un LARP post-apocalittico, ma il, quello di andare a trovare un vero bunker antiatomico dove far me metterci tutti i giocatori all'interno è stata una cosa incredibile, io non me lo sarei mai aspettato oltre ripeto è stata um, adesso faccio una piccola digressione da giocatore di ruolo principalmente da tavolo o avendo giocato dei larp mh, brevi no? noi, noi giochiamo molto a vampiri da, da, dal, dal vivo poi ci piace eh, sperimentare sotto fab con la, la serata finale sempre dei larp a tema differenti senza regole o quant'altro io però mi ricordo faccio anche il mea culpa, che scimmiottavo un po', chi mi diceva, no ma il bleeding è una cosa che, è una cosa che, che ti segna, perché effettivamente quando provi determinate esperienze il bleeding c'è. Cioè, io da ignorante qual ero, dicevo, dai ma è successo se il bleeding, cioè no, di cosa stiamo parlando così, e devo ammettere che io nel bunker 101 ho avuto un, un, cioè, ho, diciamo, ho avuto bleeding perché fondamentalmente delle emozioni così forti e le lacrime che mi cadevano dal volto per determinate scene che si sono, sono susseguite all'interno di un larp non mi era mai capitato in assoluto in vita mia. È stata un'esperienza fortissima e veramente la più bella esperienza dal vivo che ho mai provato in vita mia e no ecco questa era giustamente giusto una, una parentesi per sottolineare il fatto che fate delle grandissime figate ragazzi è veramente una roba, una roba fuori dal comune mi hanno anche raccontato amici che sono stati a, al Sahara hanno partecipato, i nostri associati mi hanno detto che è stata una roba proprio fuori scala quindi proprio infatti abbiamo voglia di, di partecipare anche noi perché penso sia un'altra di quelle esperienze che mi segneranno come giocatore di, di ruolo e anche come persona perché fanno anche questo, queste, questi vostri LARP um, quello che volevo è, giusto, tornando sul, sul, sul tema dove trovate le idee e le location? e poi ovviamente la domanda sempre che ti faccio è se state lavorando a qualche nuovo LARP immersivo nonostante tutto il periodo orribile che abbiamo trascorso nell'ultimo anno e mezzo che purtroppo ancora abbiamo grossi strascichi allora il, um, come vengono le idee la prima eh, cosa a cui rispondo perché è la più facile, non lo so cioè, <ride> <ride> lo dico molto onestà, ovviamente la forma principale è quella del brainstorming essendo noi questo collettivo in contatto continuamente e alcuni vivono nelle stesse città, oppure ci sentiamo online in vari modi, è un continuo, tu hai 3, 4, 5, 7, 8 persone che discutono di quello che hanno visto, di quello che hanno provato, di un libro che hanno letto, di un'idea che hanno avuto, di, di, un even, di un evento che era sul giornale, da qualsiasi punto di vista, nessuno viene e dice ho oh, quest'idea, ma dall'assemblea permanente ovviamente escono fuori queste idee che sono molto belle perché sono come le canzoni popolari, no? Bella ciao, non si sa chi l'ha scritta. Vero. Esiste, no? È, è, è la somma di quel particolare momento storico fatto da quelle persone mentre stiamo facendo questa cosa qua. Ed è vero anche per le favole, no? Alcune fiabe, non si sa bene di chi sia. E, e qui è la stessa cosa, secondo me. Ci sono delle idee che noi non sappiamo bene di chi sono più. Eh, perché si sono stratificate, uno l'ha detta qualcuno ci ha costruito sopra e alla fine ci siamo trovati con questa, questo concetto che è di tutti è di nessuno e di tutti quindi questo secondo me è, il, è, è una cosa per noi fondamentale per quanto riguarda invece le location lì invece si entra quasi in un misto tra prigionia, patologia eh, divertimento perché la le location sono eh, Qualcosa che noi cerchiamo quasi continuamente. Continuamente nel senso che è raro che io non giri un po' per il mondo e trovando un bel posto il mio primo pensiero è facciamoci un live. Subito. Cioè... Dopo il momento di godimento di quel luogo inizio a vedere se ci si può giocare, poi magari alcuni luoghi sono solo molto piacevoli da vedere ma non sono giocabili e viceversa, però diciamo che spesso va. Questa è una cosa che pensiamo, che mi capita spesso a me, vado in un posto e dico ma cacchio qui quell'arpa larp sarebbe una figata spaziale, però voi avete quello step in più che vi fate anche avanti. Perché a, a me ma, manca questo, questo step oltre a, tutto, a tutta la vostra organizzazione e la vostra diciamo, bravura nello scrivere che è superlativa, proprio senza quali, però avete anche questo cammino in più che fate, andate poi a chiederlo fondamentalmente. Se... A noi facciamo questa cosa fondamentalmente. Mi chiamarono qualche anno fa in Croazia a una convention di là che si chiamava Portal proprio a fa fare una conferenza su come cerchiamo noi le location eh, poi eh, ne parliamo un po' dopo a microfoni spenti per, per non tediare tutti quanti o se serve condivido anche un link di quella talk e sì. ehm, una al di là di come le trovi che a volte giri di persona, a volte le cerchi online, a volte vengono loro a te, perché qualcuno ti chiama e dice ho saputo che hai fatto queste cose che fai questo tipo di cose, perché non vedi qui quindi gli in input arrivano da tutte le parti però, poi c'è una cosa che noi facciamo, una volta che abbiamo visitato la location, non ci basta che sia appunto bella, mh, che ti colpisca. Facciamo questa, questo rituale quasi, quasi zen, insomma, comunque inquietante da vedersi da fuori, ovvero ci aggiriamo muti per la location. Arrivati sul posto, che magari abbiamo, non abbiamo ancora visitato, abbiamo visto che è interessante, prendiamo un appuntamento, andiamo a visitarlo, e spesso il proprietario e la proprietaria hanno questo primo approccio di noi che ci aggiriamo così. Prima salutiamo cortesemente e poi camminiamo alla ricerca di quello che quel posto ci vuole raccontare. Cosa starebbe bene qui? Questo luogo non è neutro, no? Specie i luoghi che scegli per un LARP. Certo. E quindi cerchiamo di, di capire, abbiamo questo, questa dialettica che secondo me è importante, tra quello che scrivi e dove questa storia si svolgerà. Il rapporto tra queste due cose... È una delle sorgenti principali del nostro lavoro Cioè scrivere per il luogo e ehm, il luogo che ti aiuta a scrivere Queste due cose insieme vanno bene Poi è ovvio che a volte fai l'ARP astratto che potrebbe essere giocato in diversi luoghi o da camera In questo altro tipo di LARP che riguardano la domanda che mi hai fatto Invece vediamo che a volte quando i LARP non funzionano Mi è capitato di giocare dal giocatore dei LARP che secondo me non hanno funzionato la perfezione, capita a tutti per carità ma quando non funzionava secondo me era perché non si era trovata si era trovato l'incastro tra quello che volevi dire e il luogo in cui avresti dovuto fare e il motivo per cui è faticoso ma è anche bello non basta avere un bel luogo per avere un bell'arbo assolutamente cucinare sono un disastro, se mi dessero i migliori ingredienti comunque li butterei in una, in, in, dentro una padella e farebbe schifo probabilmente, no? e quindi qui è la stessa cosa poi ci vuole la cura, ti devi prendere cura del posto che hai scelto e che ti ha scelto un po' volendo fare un po' così, gli sciamani dell'arp. però in parte è vero no, infatti continuo a sottolineare il fatto che oltre a delle location strepitose siete comunque degli scrittori e dei game designer di alto livello perché, ripeto, un'esperienza tipo il bunker perché ecco, l'ho vissuta su, sulla mia pelle non basta solamente tutto, diciamo, la, la location che indubbiamente è una figata assurda però anche tutta la, la scrittura e la stesura dell'arp che c'è dietro che è... Che è un lavoro mastodontico, ma sublime, perfetto. Oltre ovviamente poi, questo c'è sempre, ma tanto concorderei con me, anche poi i giocatori che ne prendono parte, diciamo, mettono, mettono la, loro, la loro buona dose di, di, diciamo, di immersione, di immersività per gli altri. Io sulla nostra run abbiamo trovato giocatori eccezionali. Molta gente che addirittura non giocava di di ruolo, ma si occupava principalmente sì. di fare improvvisazione teatrale, infatti questa è una cosa che mi ha stupito anche molto io pensavo di trovare, vabbè, giocatori di ruolo, sai, invece no c'era gente che faceva improvvisazione oh, anche l'amico dell dell'amico esatto. o l'amico dell'amico stata... che... e, e, e tutti bravissimi, cioè, tutti eh, ma lì sai sì. mh, no, il concetto del, del, del bravo giocatore, io Credo che esista, eh, il bravo giocatore. Però, come dire, non esiste il bravo giocatore in assoluto. E come dire, il bravo chitarrista. Il bravo chitarrista, cioè, in un gruppo jazz deve saper fare certe cose, in un gruppo metal altre, e così via. Io credo che il rispondere a quello che ricevi, filtrarlo e ridarlo indietro, sia sempre, almeno nell'ARP cui che organizzo io, sia sempre fondamentale. Quindi se tu ti sei organizzatore... E ti sei dato da fare per creare un ecosistema che sia responsivo no? Che quando qualcuno ci, ci sbatte invece di essere rimbalzato indietro viene mh, sollevato, no? gli viene data una spinta in più invece che una respinta viene data una spinta in avanti e, appunto, sembrano tutti bravi ma lo sono. nel senso, se io ho creato questo gioco in cui ognuno mette dentro tutto quello che ha e il calderone risulta comunque omogeneo perché tu hai fatto il design e aiuta questa cosa lì è quando il live riesce e come dicevi giustamente tu il designer da solo non lo fa il gioco di ruolo dal vivo sia esso eh, dal vivo da tavolo il gioco di ruolo in generale è la forma della partecipazione per eccellenza nasce secondo me ma anche da tanti studi interessanti che sto leggendo nasce in un momento storico no? a fine degli anni seconda metà a fine anni 70 in cui c'era sempre più voglia di, di partecipazione. I nerd che iniziarono tutto questo erano persone che volevano agire in prima persona, volevano programmarsi il loro videogioco, scrivere il loro gioco, mettere le loro pedine sul tabellone, costruirsi le loro regole, modificare le regole che trovavano nei, nei manuali quando non gli piacevano. È già l'inizio della cultura partecipativa. Del dire io non sono più un, un, un fruitore e basta. Io mi sento di dover mettere del mio, Alcuni linguaggi non lo permettono, il cinema ci muove gli animi in una maniera incredibile, ma tutto sommato io non posso intervenire nel film, posso scrivere un saggio, girare un film a mia volta. E nel gioco eh, io devo prendere parte al gioco, altrimenti il gioco non esiste. Il gioco Roll in particolare aveva questa cosa per cui tutti noi giochiamo da ragazzini a pallone, no? a calcio, nessuno cambia le regole, non esiste un cortile a fianco al tuo dove si gioca anche con le mani non sarebbe possibile, no? mentre il gruppo a fianco al tuo faceva il tuo gioco ma magari cambiava una cosa o due, tutto questo secondo me è arrivato dopo un percorso di decenni a esperienze di questo tipo, stiamo parlando del bunker ma ne potremmo citare tante altre, in cui io mi sento già autorizzato appena varco la soglia del bunker a dare tutto e a collaborare con gli altri. Perché? Perché il gioco di ruolo secondo me offre questo alla cultura popolare, popular eh, dei nostri giorni, cioè l'abbattere sempre di più l'idea che ci sia il consumatore e il produttore, unire un po' queste due cose, per quello parlo un po' di evoluzione che non deve essere per forza una rivoluzione ideologica spostata di questo o quel colore, però chiaramente una rivoluzione sociale è elevatissima. Cioè, io, io, mi viene detto che quello che ho in mente io conta qualcosa, che vale la pena di condividerlo con gli altri, di accettare l'altro e viceversa. Questo, noi non ce ne siamo accorti, no? abbiamo iniziato a fare questi giochi così per divertirci, e ci divertiamo ancora, però è uscito fuori tutto un, un sostrato che nessuno sospettava, neanche i creatori originari, però questa cosa oggi è sotto gli occhi di tutti è andata anche nel mondo della fiction, delle serie tv, è sempre più nei social, e puoi dire sempre un po' di cura tua, poi devi, essere, devi sorvegliarla questa tua opinione, altrimenti diventa distruttiva, però lo strumento c'è ed è potente, e più i designer e i giocatori ne sono consapevoli, più vedremo un, delle cose venire in, in futuro. Bene, bene, no, infatti sì, concordo, concordo con te proprio in toto su, sull'argomento. Bene, siamo quasi vicini alla, alla chiusura, volevo farti un'altra domandina, ce n'avrei anche un altro paio, adesso vediamo se facciamo in tempo. Ma intanto, prima ci hai parlato, eh, a inizio della nostra chiacchierata, che sei stato ospite a eh, Lotnuke.com ok e, cambiano cambia nome ogni anno poi okay. ti spiego okay. perché okay. <ride> e ehm, hai fatto un un ottimo intervento sul eh, diciamo sul modo sull'approccio che dovrebbero avere dei game designer o più semplicemente dei master nei narratori, master, facilitatori o come vogliamo, vogliamo chiamarli, comunque quella figura di riferimento lì di, di un gioco, um, nel modo di raccontare, di narrare una storia e di far vivere una storia ai giocatori e alle persone che hanno intenzione di partecipare. Perché um, come mi, mi spiegavi giustamente ci, son, ci sono alcuni, alcuni narratori che Raccontano un film, una storia, ma in realtà, poi il vero coinvolgimento di chi effettivamente c'è al tavolo è poco. Anche se magari sono storie bellissime, storie articolate, ha avuto un'idea geniale, e ma è anche un errore nel quale siamo incappati un po' tutti, penso, nel corso, diciamo, della, della carriera ruolistica. Um, però tu, ecco, mh, spiegavi effettivamente come deve essere la, diciamo, come un master, un, un narratore, un game designer, deve praticamente mettersi al servizio della storia che deve essere na narrata, ma a livello complessivo da tutti quelli che, che partecipano. Ecco, se puoi parlarcene un po'. Sì. Ah, appunto, il contesto è quello dello Knut. perché quando vai in, vai in Finlandia cambia del tutto nome, ah, per okay. un altro centro quindi è una convention che è un, è un convegno che ogni anno si fa a giro in uno dei diversi paesi scandinavi. Quest'anno era in Norvegia. E io sono andato, e, e quindi diciamo, il, eh, lo scopo era di fare un me l'avevano chiesto gli organizzatori, una, una talk che il facesse discutere, nel senso che aprisse uno scenario sul quale ognuno fosse eh, toccato in prima persona e portato poi a esprimere la propria opinione. Quindi io ho, ho detto all'inizio che avrei detto una cosa un po' controversa, un po' esagerando i toni per, per, per far partire una discussione, ovviamente. E, e quindi, diciamo, questa piccola provocazione è stata, non è una lezione per nessuno, anche perché i giochi sono di tanti tipi diversi e non penso che nessuno Debba ricevere lezioni da nessun altro, ehm, però l'idea è che a volte pecchiamo tutti noi. Forse al tavolo è più facile, non, non, non è detto che sono peggiori, tavola, ma se la tavolo è più facile perché sei più onnipotente. Io non posso dire a 80 persone adesso succede questo perché poi devo farlo. Al tavolo mi basta una frase per dirlo. E quindi è il pericolo che a volte le narrative che noi proponiamo ai nostri giocatori siano già chiuse, fatte e finite e siano lineari, vadano da Alfa a Omega e c'è tutto sommato poco da fare. Allora, eh, non è il solito dibattito, il solito, in, in, sempre interessante, eh, però l'antico dibattito sul Railroad e sul sandbox. È più l'idea che dobbiamo rimettere al centro l'esperienza dei giocatori. La storia può essere aperta, chiusa, Railroad, sandbox, ex-croll, eh, quello che ci pare a noi, però chi le scrive, chi le narra, Ebbene, secondo me, che faccia caso al fatto che c'è qualcuno che sta facendo esperienza e quindi dobbiamo prenderci cura dell'esperienza di queste persone, cosa provano, cosa possono fare, cosa gli succede, in che modo interagiscono. Questo vale anche per la storia più eterodiretta, no? più chiaramente definita dal master, può anche andare bene quella, purché ci si chieda e i giocatori cosa fanno nel mentre, cosa provano, le loro aspettative, le loro azioni, quali sono. E, e quindi è l'idea che da un lato, dall'altro lato è che vanno scritte narrative di un certo tipo perché a volte noi in maniera poco critica senza pensarci editiamo i modelli che abbiamo visto al cinema, letto nei romanzi nelle serie tv, nei fumetti e le riproponiamo invece le narrative che dobbiamo fare per i nostri giocatori, devono essere ariose devono avere dei buchi, altrimenti il giocatore non si può mai introdurre, non può mai portare del suo, quindi anche una storia semplice a volte funziona meglio di una storia piena di capovolgimenti di fronte e colpi di scena, che però dal punto di vista dell'esperienza del giocatore non sono un granché, perché nel gioco di ruolo manca lo spettatore. Non c'è lo spettatore. Io a uno spettatore racconto una storia, A qualcuno che gioca insieme a me offro uno spunto. Quindi questa è una, era fondamentalmente l'idea del fatto che le nostre narrative fanno, sono tutte un po' banali, fanno tutte un po' schifo se vogliamo esagerare, cioè se, se no, nel senso se noi ripensiamo alle, alle giocate che ci hanno emozionato di più, probabilmente pensiamo all'evoluzione del nostro personaggio, a una bella situazione, a una scena drammatica, a una scelta che abbiamo preso, difficilmente ci, ci ricorderemo di questa storia Vero. che a volte è banale e forse ci ha dato una bella esperienza proprio perché lo era. Ehm, era forse un, un pretesto, no? E quindi, niente, insomma, questo era tutto, era, era, era un breve intervento, che però spiegava che il viaggio dell'eroe, no? Il classico eh, stilema narrativo che tutti utilizziamo nel gioco di ruolo funziona sì e no. L'eroe non è uno solo, sono, ognuno è, è una storia con tanti eroi, ognuno nella storia degli altri magari sono eroi della mia storia, nel mente sono il... il l'antagonista della tua, l'aiutante della sua, poi noi a tavolo ci mettiamo d'accordo, è un gioco di collaborazione, gli eroi non collaborano, l'eroe sì, ha il suo sidekick e poi sconfigge tutti, cioè sa lui, fa, fa tutto lui, è l'eroe, è l'eroe, no? E, e quindi insomma mancano un po' questi, questi aspetti nel gioco di ruolo e quindi il gioco di ruolo è un linguaggio autonomo e noi dobbiamo pensare forse di fare parte di questo mondo più che di altri mondi dai quali possiamo prendere ispirazione. Però, forse più che storyteller, noi siamo, la parola sembra pomposa, però siamo experience designer, cioè noi creiamo un'esperienza che si serve di una narrativa, ma che non crea una narrativa come prima istanza. narrativa è uno strumento, non è il fine, come potrebbe essere invece in un, in un romanzo, no? Questa era... Eh no, beh, una diciamo, una. una bella bomba hai lanciato, perché comunque l'argomento è molto, molto interessante e ci si potrebbe anche parlare ore, ore del, del, de, del tema, perché proprio sì anche tu hai tirato fuori il discorso no, del cammino, del, del viaggio dell'eroe, il cammino dell'eroe, che comunque io personalmente... Lo reputo mh, e l'ho utilizzato come diciamo base per scrivere alcune delle, delle mie storie. Perché comunque buona eh, parte è nostro... eh, da là veniamo, tutti esatto, no? perché tanto la, la narrazione, A noi io feci un corso di storytelling dove Riccardo Secchi, che saluto, che ci fece que questo corso. Eh, ci spiegò no, il cammino dell'eroe per filo e per segno rapportandolo a una nuova speranza all'episodio 4 di Guerre Stellari che dicendo che era proprio il cammino dell'eroe da manuale proprio sì. preciso, proprio senza, senza una virgola riportato poi mh, a livello cinematografico però quello che dici tu è assolutamente vero perché in realtà... La storia può essere bella quanto vuoi, articolata quanto vuoi, ma se non arrivi al giocatore, se il giocatore non vive un'esperienza, forse non hai raggiunto bene l'obiettivo fondamentalmente. Quindi no, no sì, sì, concordo, concordo con te. Intanto, volevo un attimino ringraziare Azzurra Urna per il follow. Ci cioè, aveva scritto anche prima, ma mi era sfuggito. Ragazzi, che bello sentirvi parlare di location, sembrava, sembrava inimmaginabile fino a qualche mese fa, un abbraccio, in effetti, in effetti sì, noi anche noi abbiamo interrotto tutti l'ARP, le cose, perché proprio invece adesso stiamo pian piano riemergendo da, da questo buio, diciamo, che c'è stato. Poi ci scrive, ha ragione Ale, ognuno deve sentirsi protagonista ed eroe della sua storia ne nell'ARP. Esatto, nell'ARP. Sì. Quindi mm. è vero. Poi ancora. concludo con, con un altro punto che avevamo toccato prima, ovvero cosa stiamo progettando. Esatto, sì. E lo abbiamo già detto, non abbiamo detto ancora né quando né dove, però sappiamo cosa. Ovvero nel 2022, poi vi faremo sapere in che mese e dove, ma mh, giocheremo, lo abbiamo quasi terminato di scrivere, Ehm, Miskatonic University. Okay? Ovvero ehm, eh, giocheremo un fine settimana come fossimo studenti e docenti della terribile ma fascinosissima università inventata no? centrale nel, no, nel no, mondo no. di Mitturu e, eh, e quindi... Ci sarà la vita del campus, ci saranno le attività, ci saranno ovviamente delle cose indicibili che sarebbe stato meglio non scoprire, ma che scopriremo perché è quello che succede in quel tipo di racconti e, e quindi sarà, questo sarà un evento abbastanza grande diciamo della scala di bunker della scala di, di, di Sara quindi un, da fine settimana con eh, decine e decine e decine di partecipanti e eh, quindi vediamo cosa succede quando le ombre si allungano sul campus della Miscatonic University. Quello, diciamo, sarà sicuramente l'evento più grande che faremo. Nel... Adesso dico più grande faremo, poi magari ce ne viene in mente un altro. Diciamo, al momento, al momento siamo... salvo, salvo che non ci venga un'idea tra un'ora, cosa che non escludo, <ride> e stiamo, stiamo organizzando quello e devo dire che non vediamo l'ora perché i risultati, cioè, scriviamo delle cose, le progettiamo, diciamo, non vedo l'ora, di andare lì, quindi diciamo il um, eh, sarà il prossimo appuntamento, diciamo grande, eh, che poi ne faremo tanti altri comunque di, di altro tipo. Eh, sicuramente sì, mh, ricordo a tutti che se vi interessa partecipare agli eventi organizzati da Chaos League sul loro sito trovate tutte le informazioni mh, sui loro prossimi eventi le, le date in cui si svolgeranno se sono gli eventi diciamo nazionali o internazionali perché loro poi organizzano anche eventi in lingua anglofona per chi diciamo per anche per uh, il, il diciamo il loro pubblico che non, non è solamente italiano ma c'è anche moltissima gente eh, da, da, dall'estero che partecipa ai loro LARP quindi buttateci un occhio perché ne vale assolutissimamente la pena eh. Sono, farete delle, delle esperienze che non avete mai fatto diciamo a livello ruolistico nella vostra vita io ve lo dico poi vedete voi um, un'ultima domandina veloce poi chiudiamo parliamo di GDR cartacei sparami i tuoi tre titoli preferiti attualmente di gdr da tavolo Ok, attualmente Così. allora sì sì sì allora a me è piaciuto sta piacendo molto bite marks Provo che sia un approccio interessante al pbta non una rivoluzione eh, però rimette al centro il gioco di ruolo nel senso del parlare tra di noi molte meccaniche si attivano perché i giocatori parlano, quindi la conversazione viene rimessa al centro non solo le azioni e tiri di dado, che sono fondamentali in PBTA, ma anche molte cose si attivano, diciamo, anche, anche solo parlando. Ehm, poi cos'altro ho giocato prima. Ho ehm... giocato ecco un gioco che porteremo all'Italian Art Festival che si chiama Something Is Wrong Here. Ed è un gioco a metà, ha delle carte che aiutano a creare delle scene, che giochi in parte dal vivo e in parte seduti. È, un, è uscito su Kickstarter, non è famosissimo, però devo dire che mi è piaciuto molto. Ha un'atmosfera volutamente ispirata ai film di David Lynch, in particolare Mulholland Drive, Blue Velvet terzo che non ricordo e questo mi ha mi è piaciuto molto devo dire l'ho trovato molto interessante l'abbiamo prov provato perché appunto lo presenteremo a Pinarella eh, all'Italia all Art Festival dal 10 al 12 e ti direi questi due il terzo che sto giocando in questo periodo appunto è questo che stiamo facendo noi quindi non eh, mi è permesso dire niente o, o scomparirò cosa che probabilmente accadrà perché sto per finire la batteria ma No, ma no, siamo, siamo in chiusura proprio. Va bene, e Alessandro, io ti ringrazio nuovamente per aver partecipato a questa chiacchierata, per avermi sopportato per questa oretta e un quarto di chiacchierata che, che ci siamo fatti. Mi ha fatto davvero piacerissimo fare ecco, queste, quattro, questo, queste un di 4 chiacchiere era un, un evento che vole, cioè era, eri una di quelle persone che volevo portare qui a, a chiacchierare perché sai la, la stima che nutro verso i, tu, i tuoi confronti e verso anche tutta la, la Chaos League siete semplicemente splendidi ragazzi e ti ringrazio nuovamente per aver partecipato Alessandro in realtà sul nostro canale Twitch farà un'altra un sua apparizione a brevissimo cioè questo venerdì perché questo venerdì eh, alle 18 manfredi eh, avremo come ospiti alessandro e eh, due dei game designer del uh, nuovo mh, l'ARP di vampiri della quinta edizione che è stato che è, mh, adesso su, su Kickstarter mi sembra è, mh, sempre mh, edito dalla Banite Studios che sono il gruppo che si occupa diciamo della parte del, dal, dal vivo del mondo di, di, di Tenebra della, della White Wolf e Alessandro ci porterà la sua esperienza la sua grandissima conoscenza su quello che è il mondo del Nordic LARP perché questo nuovo LARP di Vampiri si basa proprio su il Larp. Eh, detto questo ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguito a tutti i nuovi follower e quelli che si sono iscritti al, al canale, grazie mille per aver fatto per averci ascoltato questa quest oretta e ci vediamo se, ave se ne avete voglia a venerdì prossimo prego Alessandro grazie mille a te Gabriele, a tutti gli amici e gli amici della Lockendil, grazie della Lock and Deal, grazie veramente per, per l'invito, è sempre no, bello stare grazie. con voi di più e quindi vi abbraccio fortissimo adesso da lontano, sperando di farlo a breve dal vivo e grazie anche a chi ha seguito, veramente grazie mille per, per, per questo 1 di 4 più 1 chiacchiere, <ride> va bene? Grazie mille. Un bacio a tutti ragazzi, grazie mille, alla prossima. Ciao!